Buon pomeriggio, sono Laura Antichi. Oggi vi parlerò di time toast per creare timelines dinamiche. Le timelines hanno grande importanza nella didattica in ogni grado di istruzione. Vi consiglio alcuni usi didattici. Per organizzare dati in una successione, anche liste di spese, memorizzare date di eventi, realizzare portfolios, ad esempio rispetto ad un'attività o eh, ad un apprendimento, pianificare progetti, mostrare gli step di un'attività da svolgere, per organizzare idee e molto altro. Andiamo ora all'applicazione Webbase, scrivendo nella casella di ricerca di Google, Time post, Il primo risultato va bene, clicchiamoci su. E siamo quindi portati nell'applicazione, lasciamo la lingua inglese. Possiamo fare il sign-in, se siamo già registrati, il sign-up. Con il sign-up sceglieremo il nostro piano, Choose Plan, e che sarà il piano public, che è gratuito. Choose Plan. plan. Compileremo uh, qui uh, tutte le, le nostre credenziali per il sign up Una volta che cre creato l'account ci verrà inviata una mail per la uh, conferma Io naturalmente sono già registrata e farò il sign in Con il sign in sono entrata nella mia dashboard e uh, vedete che sono uh, presenti le timelines che ho uh, già uh, predisposto. Non sono disponibili gruppi users che sono uh, per gli utenti pro. Mi basta ora cliccare su Add Timeline. Darò un titolo alla mia timeline, eh, che la chiamerò Karl Potter. dirò se è in bozza oppure draft oppure public scelgo public scelgo una categoria in questo caso um, um, biografi. posso poi andare a scegliere una foto choose photo se è già nella library di, eh, di questa applicazione se l'ho già uploadata oppure posso fare l'upload upload prendo la foto di uh, Carla Popper, apri e uh, uh, mi caricherà uh, l'immagine li, uh, di uh, Potter, um, Create Timeline, ok, e um, posso scegliere se aggiungere subito un evento ad un time span ossia un lasso di tempo facciamo il lasso di tempo quindi dirò darò un title a questo lasso di tempo vita e opere di carl Popper. qui darò una eh, descrizione metterò qualcosa, adesso metto grande filosofo, filosofo della scienza Potrei anche aggiungere un link ma lo faccio dopo e poi metto in due lassi di tempo: sia potrei mettere il mese, il day il giorno e l'anno. Basta mettere l'anno come data di nascita, qui lo metto come data di nascita e che corrisponde al 1902. 1000. 1902 La data di nascita, e qui è la data di morte, il 1994. Questo è il lasso di tempo. Volevo dire che, se uh, mh, scegliessi una data antecedente eh, ante eh, prima di Cristo, eh, dovrei selezionare. B -C, B -C va bene così eh, perché non è il nostro caso quindi di non sfruttare queste caselle e vado a, crea a creare create a time span e eh, vado ad aggiungere ora un evento add Event. Il title può essere eh, logica della scoperta scientifica, la prima opera, logica, mettiamo maiuscola, logica della scoperta scientifica. Posso qui mettere una description e posso aggiungere anche un link seguendo questo, eh, questa indicazione che c'è qui sopra tra le parentesi quadre. Quindi questo, copio questo, quindi copia. Incollo, CTRL V um, eh, Qui eh, posso mettere mm, Ho incollato male qui aspettate Ho dimenticato una parentesi Quadra nel link test vedete che comunque il, ora mi risulta un po' troppo eh, lungo il testo perché mi da meno 9 quindi tolgo un, to un pezzo di eh, testo e eh, qui nel link test metto approfondisci e nel link aggiungerò il link di un video ad esempio di YouTube incollo il link tutto eh, procede bene poi ammetto una data mi limito al mh, come avevamo detto al, all'anno quindi 1934 potrei aggiungere anche eh, una una foto lo faccio dopo magari con un altro evento e eh, poi quindi cre create event ok Procediamo ora nella creazione della uh, timeline. Aggiungo un ora un nuovo evento ad Evans e uh, qui migrazione. Eh, de nella de eh, description eh, scriverò che in seguito alle leggi razziali emigra in Nuova Zelanda metto una data 1937 uploado una immagine preparato dalla Nuova Zelanda in generale. Eh, quindi, mh, aspetto che me la carichi. Questa immagine ci mette sempre un po' eh, e vado a mh, create eh, events. Vedete che mi ha in questo caso messo l'immagine. Poi eh, posso Mm, aggiungere un altro evento ad events in questo caso mm, scriverò la miseria dello storicismo e, vado mm, a mettere una description qui, posso anche inserire il link come vi ho fatto vedere eh, prima, quindi copio il link, copia, CTRL V, il link test sarà approfondisci come prima, Vabbè. Inserisco ora il link, Inser dopo aver inserito il link inserisco la, la data, che è il 1944, Miseria dello, stori dello storicismo, vado a uploadare una foto miseria, lo storicismo, il libro ok, aspetto che me lo carichi fa fatica a caricare però è un po' lento il sistema però lo dovrebbe processare ecco, quindi mia, okay, vado a create events Vedete che mi ha messo comunque l'immagine del libro La miseria dello storicismo. Vado ad aggiungere un altro evento ad Evans, sarà la società aperta e i suoi nemici. Vado a dare una description contro lo storicismo, quindi aggiungo anche un link. Copia, control D, quindi il link test. approfondisci e qui metterò il link scelto metterò una date e è del questo del 45, 1945 45 in questo caso non metto una foto, cioè già la, ne ho già messa create events, e quindi la società aperta aperto i suoi nemici. Poi ehm, posso naturalmente aggiungere un altro evento, add events, in questo caso ehm, le scriverò congetture e confutazioni, Al solito metterò una description e un link. Quindi ho aggiunto il link e poi fa, posso uploadare, upload un'immagine del libro. Apri congetture. Vediamo che lo carica. Ok, ha caricato il libro. Va bene. Uh, create events ah no, devo mettere um, uh, la data che è il 1962 1962 create events quindi ho creato un, un altro evento vado a creare un ulteriore evento e in questo caso sarà la conoscenza oggettiva al solito metto la description metto una data questa è del 72 quindi 1972 questa volta non ho messo il video uploado vabbè una um, immagine vabbè non è molto data vabbè questa vediamo se la carica ok eh, eh, poi ho messo tutto mi sembra create events e mettiamo un ultimo evento ora eh, quindi add events e a eh, questo evento lo chiamiamo io e il suo cervello cioè il libro io e il suo cervello un libro molto interessante vado a mettere una description aggiungo una data 1977 questo libro l'aveva scritto insieme ad Ecos comunque non l'ho messo, posso metterlo più tardi Upload un'immagine ad esempio del cervello apri Ok, e vado a Create Event. Okay. No, non ha uploadato l'immagine. Allora vado a riprovare: cervello, apre, vediamo se la carica. Oh. Eh, ci metto un po' a processare ecco la aggiunta e quindi vado a, a, a create, quindi a upload event okay. ecco vedete che la, comunque l'immagine la, è caricata quindi ho costruito la mia linea del, del tempo come vedete em, in maniera molto molto gradevole vado ora in Dashboard dove eh, dovrei trovare tutte le mie Timeline ok vedete che c'è anche Popper che ho creato e posso VIEW vedere, VIEW Timeline quindi vado a vedere la Timeline che è Public Ecco la timeline, così come l'ho strutturata, posso aprire naturalmente eh, i vari link, vedete che c'è l'approfondisci che mi rimanda al video di cui noi stavamo parlando. Quindi questa è una linea del tempo aumentata perché uh, contiene informazioni, eh, contiene immagini e a video come potete notare. Eh, se vado poi in uh, a Public Timelines, posso vedere tutte uh, le timelines che sono state pubblicate dai vari utenti che uh, possono essere disponibili alla nostra visione. Buonasera.